ciao e bentornato oggi voglio parlarti di un post che ho fatto su linkedin recentemente perché mi è stato lasciato un messaggio da un tuo collega che mi ha lasciato un attimino perplesso eh, anche se ovviamente tante cose le, le conosco eh, già le so, però rimango sempre perplesso nel leggere dei commenti e mh, delle realtà quotidiane di quelli che sono poi i tecnici del laboratorio che stanno all'interno di un laboratorio che ancora oggi nel 2017 vivono eh, determinate realtà. Il post che ho fatto era un post eh, legato eh, a quella che poteva essere i rischi in laboratorio, la consapevolezza, soprattutto c'era un'immagine di una ragazza eh, sfigurata che eh, diceva avevo paura, eh, mi sentivo un po' stupida a chiedere di nuovo eh, qualcosa che non sapevo, quindi di, di chiedere a qualcuno di spiegarmi un qualcosa che, eh, del quale non avevo capito bene il, il funzionamento, che è un, post un po' eh, questa foto un po' generica. Quello di cui voglio parlare è proprio questo, cioè all'interno dei laboratori accade o, ancora oggi che moltissime persone, moltissimi tecnici di laboratorio, anche esperti, eh, non sappiano il funzionamento della loro cappa del loro dispositivo di protezione collettiva, cappa chimica o byazard che sia. Questo è un grandissimo problema soprattutto per i giovani, per i ragazzi giovani che si trovano alle prime armi, escono dall'università, arrivano in laboratorio e magari si aspettano di trovare personale competente e lo trovano ovviamente personale competente eh, ma non, per, non trovano persone che possano spiegargli nel, in che modo funzionano i loro dispositivi di protezione collettiva come devono utilizzarli al meglio, quali sono le cose che devono evitare, quindi le abitudini scorrette che dovrebbero evitare all'interno di un laboratorio e via dicendo, e quindi ecco che i rischi eh, si, si prospettano, ci sono, sono in agguato ma le persone eh, sono ignare, volevo leggerti eh, il, il commento di un, di un tecnico di laboratorio che mi dice io lavoro da 16 anni in laboratorio e ti dico che ho colleghi alcuni anche più anziani di me che la cappa l'accendono solo ed esclusivamente se comincio io intende, chiedo perché lo ritengo uno strumento solo rumoroso loro e la maggior parte lasciano il vetro completamente alzato risultato eteri che saturano la stanza e mal di testa continuo a mio parere ci dovrebbe essere una maggiore informazione sulla sicurezza e soprattutto sull'utilizzo di tutti gli strumenti di protezione personale e collettivi in ogni luogo di lavoro so, che dire eh, questa è una testimonianza forte no quindi questo discorso di eh, persone molto più anziane sono 16 anni questo tecnico in laboratorio non è alle prime armi quindi stiamo parlando di una persona che ne ha viste tantissime e sono 16 anni che sta in laboratorio e praticamente sta dicendo che 16 anni non è cambiato nulla e ancora oggi persone più anziane di lei quindi 20 anni, 25 non lo so che cosa intende, eh, reputano le cappe inutili eh, appunto che neanche le accendono se non arriva lei in laboratorio ad accenderle eh, gli altri neanche le accenderebbero quindi questa cosa è veramente grave in più chi le accende o le usa per comodità alza il vetro sale e scende quindi stiamo parlando di cappe chimiche in questo caso eh, completamente alzato e quindi ecco che gli eteri vanno a invadere eh, in termini di vapori tutta quella che è la stanza si satura quindi proprio l'aria eh, diventa non è più buona non più respirabile eh, una cosa io ho risposto a questo post che è molto pericolosa e particolare è che inizialmente si, inizia, si sentono alcune cose si sentono come vapori poi ci sono alcune sostanze che magari sono proprio eh, inodore ma la maggior parte si sentono il problema grande è che si può entrare in uno stato di disosmia dopo brevissimo pochissimo tempo poi magari vai a leggerti l'articolo collegato alla disosmia e all'anosmia che cos'è, insomma l'ho già spiegato nello specifico eh, più e più volte, ma è la eh, mancanza temporanea di eh, sentire gli odori all'interno di un laboratorio in questo caso e questa è per fortuna temporanea, quindi basta andare all'aria aperta, prendere una boccata d'aria qualche giorno, ecco che si eh, sentono benissimo gli odori, però il problema è che all'interno di un laboratorio lì dove ci sono in questo caso eteri e quindi poi dopo portano a mal di testa e quant'altro uno se li trascina anche a casa, però all'interno del laboratorio si riesce a lavorare perché a distanza di brevissimo il cervello fa un reset, un punto zero e dice ok benissimo, questi sono gli odori che non devo farti sentire perché vuoi stare qua dentro, devi lavorare, devi andare avanti e quindi ti faccio il punto zero e da lì tu non senti più niente. Questa cosa accade per chi porta l'immondizia, accade ai barboni altrimenti non riuscirebbero a vivere no? eh, stando con loro stessi o con gli altri. È un qualcosa che il nostro cervello è straordinario, ma eh, dall'altra parte.. Pericoloso. Quindi volevo renderti partecipe perché questo è un, lo trovi poi sul link in questo post, è un, insomma, ringrazio la, la, il tecnico laboratorio che ha voluto lasciare il suo commento e ecco, esorto anche te a farlo, a scrivere la tua storia, andare nella sezione gizzard nelle mie storie e lasciare la tua storia perché quelle più complete già ne ho viste parecchie, ho deciso di regalare il mio libro sulle cappe quindi eh, se ti lamenti che non c'è informazione, non c'è formazione, non hai strumenti sappi che se scrivi e descrivi la tua storia di vita all'interno dei laboratori chimici o biologici che siano eh, potresti ricevere il mio libro e sicuramente insomma è probabile che lo riceverai ti ringrazio, commenta, iscriviti al canale e ci vediamo al prossimo video, ciao